No, vabbè ragazzi, sto preparando la valigia. Domani si parte. Parto, parto, parto. Ma vado... La cosa più importante è che parto, ma per una giusta causa. Guardate cosa ho messo. Vabbè, qui un po' di trucchi. Però la cosa più importante di tutta la valigia è questa. La bandiera italiana. Vado a vedere il mondiale di aerobica in Portogallo. Viva l'Italia! Speriamo di ottenere buoni risultati! Ci sono delle ragazze della mia palestra che fanno parte della nazionale italiana e quindi domani si parte! Questo è per la sera, però. Sì, sì, sì, sì. sì. Questo è per la sera. Questo è per la sera. Ma guarda che spacco che ho! Ma arriva a metà coscia! Mmm! E poi sì, cos'ho qua ancora un po' di roba eh, da palestra per stare comodi. Comunque ragazzi, io le riprese le faccio e vedo di fare un video della nostra stupenda nazionale italiana di aerobica. Ciao!